Ma quanto sono veloci i social? L'altro giorno stavo pensando infatti alla velocità dei social. Immagina tu adesso potessi cambiare nome immediatamente, qualsiasi nome più o meno, immediatamente, quante volte vuoi. Quindi da Giovanni diventi Matteo 10, eh, da Matteo 10 diventi Frigorifero Albero, così, creerebbe scalpore oppure non interesserebbe nulla a nessuno. I social danno una risposta veloce, alle cose che normalmente nella vita reale sarebbero molto lente a causa della società e delle infrastrutture. Ogni permesso, domanda, richiesta e servizi richiedono giorni di attesa, invece sui social puoi averli subito oppure con qualche minuto qualche ora di attesa. Come se potessi ottenere un permesso di costruzione semplicemente con un click che fa un check di tutti i database e ti dà all'istante una risposta se puoi costruire o no. Immaginiamo che tu sia una ragazza e voglia essere un uomo. Potresti essere riconosciuta tale semplicemente cambiando delle impostazioni relative al gender. Immagina se fosse così. I social danno l'intrattenimento veloce semplicemente stando fermo. Una risposta veloce alle esigenze della vita. E per te questa velocità dei social è positiva? Fammelo sapere nei commenti. Ciao!